Benvenuti, bentornati al Bar 5 Stelle di Pisa, quattro chiacchiere per capirci qualcosa. Registriamo questo filmato il 10 maggio 2014, quindi a pochi giorni dalle elezioni europee, con uno dei candidati toscani del Movimento 5 Stelle, Marco Di Gennaro, di massa, 28 anni. È inutile diciamo non, non rientra nei nostri scopi, mettiamolo così, eh, parlare in dettaglio del programma eh, per l'Europa del Movimento 5 Stelle, questo lo potete trovare facilmente sul blog di Beppe Grillo, a noi ci interessa di più eh, vedere chi sono questi candidati un po' più in dettaglio. Allora chiediamo a Marco, eh, cosa fai nella vita, diciamo 28 anni quindi? Allora io eh, sì, ho 28 anni, eh... Di fatto dal 2007 eh, inizio appunto leggendo, cominciando a informarmi sul blog di, di, di Beppe Grillo, è stato quello il catalizzatore insomma non solo della mia ma di, di altre coscienze e quindi dal 2007 ho, ho cominciato a partecipare ai, ai meetup, non si chiama ancora Movimento 5 Stelle, abbiamo cominciato eh, anche co collaborando con varie associazioni, con uh, comitati, uh, diciamo che il, il blog ci ha aperto un po' le, le, le menti e da lì abbiamo cominciato a guardarci intorno cosa stava accadendo e appunto da lì abbiamo visto varie emergenze ambientali, eh, emergenze per quanto riguarda diritti violati e quindi abbiamo, insomma io in particolare ho approfondito le tematiche ambientali, quindi su discariche, inceneritori eccetera, faccio parte del coordinamento degli Ato Costa che si sta battendo contro le privatizzazioni e poi da lì eh, appunto un po' più in grande faccio parte del coordinamento nazionale del forum italiano dei movimenti per l'acqua, forum toscano anche e quindi la battaglia referendaria e tutta da rivendicare tra l'altro come risultati perché i governi che si sono succeduti di fatto hanno disapplicato quello che era il chiarissimo mandato popolare. Quindi diciamo che appunto attivismo a 360 gradi, ovviamente poi collaborando con i vari portavoci nei consigli comunali, anche al Parlamento, insomma nella stesura di atti, mozioni, ad esempio faccio parte anche del, del coordinamento del Movimento 5 Stelle e del gruppo Sanità, quindi insomma Abbiamo studiato le, le carte relative alla, alla, alla grandissima speculazione finanziaria dei project financing dei quattro ospedali, abbiamo fatto delle ispezioni, abbiamo fatto delle interpellanze al Parlamento, quindi tutta una serie di attività. Sì, perché diciamo, no, chiariamo diciamo, a, a, al nostro pubblico che ci sono dei gruppi regionali, nel momento in cui dei gruppi tematici che stanno eh, diciamo, studiando alcune questioni anche in vista delle prossime elezioni regionali. Ehm, sei uno studente... Sì, allora a me mancano sei esami alla laurea di, in tecniche di radiologia medica qua a Pisa, all'università, e faccio anche, di recente sono precario della scuola, faccio delle supplenze, però insomma diciamo che l'impegno nel Movimento 5 Stelle mi ha, ha portato... Ad essere insomma un po' fuori corso diciamo. Quindi, quindi sì, è sì, impegno una, da diversi anni e sì, impegnativo una, veramente. Una situazione insomma, abbastanza comune tra gli d'oggi, d'oggi. Quindi diciamo, sotto questo aspetto sei rappresentativo. <ride> eh, la cosa che, che uno può chiedersi è: va bene, te avete gli interessi ambientali, diciamo, hai detto. Eh, ma perché a un certo punto, anziché militare in uno dei tanti partiti storici? Eh, hai scelto il Movimento 5 Stelle che poi tra l'altro nel 2007 non esisteva nemmeno, cosa c'era nel 2007? C'erano credo qualcosa come 16 liste in tutta Italia eh, degli amici di Beppe Grillo, non so a massa, ne fu presentata una a Pisa, eh, anche a massa. Ecco. Eh, quindi ecco mh, cosa ti, ti spinse in questa direzione? Cioè, uno pensa, vabbè, uno con interessi ambientalisti va nei Verdi, va in gruppi vari che già esistevano insomma, storici in Italia. Cioè, Cosa è scattato? Ecco? Ovviamente scartabellando e informandoci è emerso il chiaro asservimento di tutti i partiti, di tutti, ripeto, al, insomma, al pensiero unico, quindi le speculazioni. Quindi non esisteva nessuna forza ambientalista veramente perché di fatto... Insomma, eh, non solo i verdi ma anche insomma, quelli che dovrebbero avere un pensiero alternativo di fatto erano, erano, nelle, erano e sono anche nelle, nelle giunte con il PD con, oppure anche i comuni con il PDL quindi nel senso non, di fatto c'era solo questo marketing politico di, di, insomma, di, di bandiere però alla fine l'essenza era purtroppo comune per orare gli interessi Uh, abbiamo avuto anche i governi di centro-sinistra, gli incentivi ad esempio agli inceneritori continuavano sempre, alle fonti fossili continuavano sempre, quindi chiaramente uh, molta retorica, quindi una direttica politica, però nei fatti uh, l'unico pensiero diverso e appunto nei fatti era il, uh, quello che poi è diventato il Movimento 5 Stelle. Va bene, io e Marco abbiamo una cosa in comune, cioè ci siamo tutti e due occupati della parte burocratica della presentazione delle liste nei rispettivi comuni. Diciamo. Eh, mh, io sono uscito da questa esperienza piuttosto sconvolto, cioè io credo che eh, la, la, la burocrazia che ci vuole per presentare una lista alle elezioni comunali, eh, non stiamo parlando, di diciamo, cioè, è una cosa obbligosa, so, eh, andrebbe rivista la legge sotto molti aspetti, perché è una legge diciamo, che rende molto le cose difficili alle persone per bene e non ferma i delinquenti, questo è la cosa. come molte leggi italiane peraltro certo. e, vabbè, Come ho spiegato in una puntata precedente noi siamo debitori a Marco di una preziosa informazione circa la, le liste, e, però comunque diciamo come avete visto Marco è un esempio di, una nuovo, di un nuovo punto di vista che si sta affermando in Italia, che è anche un punto di vista di una nuova generazione chiaramente, eh, che guarda in maniera critica e non potrebbe essere altrimenti un certo passato politico italiano. Arrivederci dal Bar 5 Stelle di Pisa. Ciao a tutti.